Santiago è un lupo di mare. Voi che siete suoi amici sapete che è un vero esperto, in grado di orientarsi per mare in ogni situazione. Il marinaio solca le onde a bordo del suo fido vascello, un'imbarcazione solida e robusta, compagna di viaggio affidabile durante le giornate di bel tempo e in quelle di tempesta. Giunto alla soglia della vecchiaia, Santiago sente però che a causa del suo continuo girovagare non appartiene veramente a nessun luogo, non avere radici lo intristisce. Decide allora di stabilirsi in una tranquilla località e di fabbricarsi di una casetta che gli ricordi il sommato veliero, e di replicare per la casa le misure dello scafo, della vela e della bandiera. Per mille balene, Santiago ha bisogno di voi, aiutatelo a realizzare il suo sogno, cercando di creare forme diverse con le stesse figure. La barca di Santiago è fatta così. La parte della barca toccata dal mare è lunga 18 metri, mentre il ponte è lungo 38, la stiva è profonda 10 metri. Per quanto riguarda la vela, questa è alta 18 metri e larga 16, mentre invece la bandiera è alta 10 metri e larga 8. Riusciremo con le stesse forme della barca a costruire la casa di Santiago? La casa che egli immagina è fatta così. Proviamo a capire come possiamo aiutare Santiago a giungere alla soluzione. Osserviamo innanzitutto le figure che costituiscono la barca. La stiva della barca ha la forma di un trapezio, la vela è formata invece da due triangoli, la bandiera è ancora un triangolo. Vediamo ora se abbiamo le figure necessarie per la costruzione della casa di Santiago. La base della casa è costituita da un rettangolo e un quadrato, mentre il tetto è formato da un parallelogramma e un triangolo. Come possiamo ottenerli partendo dalle figure che abbiamo trovato prima? Il rettangolo è quello che formava una parte della stiva. Per ricomporre il quadrato è possibile usare i due triangoli che formano la prua e la poppa della nave. manca ancora il tetto. Unendo i due triangoli che formano la vela, possiamo però ottenere un parallelogramma, che costituirà una parte del tetto. Per completare il tetto, possiamo usare il triangolo che formava la bandiera. Ecco la casa di Santiago. Come facciamo a controllare di poter effettivamente passare dal veliero alla casa? Un modo per procedere potrebbe essere quello di calcolare le aree delle varie figure che costituiscono sia la casa che la barca. Iniziamo calcolando l'area della barca. Lo scafo è costituito da un trapezio. La sua area si calcola dunque facendo base minore più base maggiore per altezza fratto 2. Otteniamo dunque un'area di 280 m2. Proseguiamo calcolando l'area della vela e della bandiera. La vela è costituita da due triangoli, la loro area si calcola facendo base per altezza fratto 2. Otteniamo due aree di 72 m quadri. La bandiera è ancora un triangolo, la sua area, questa volta, è di 40 m quadri. Ora calcoliamo l'area della casa. Per quanto riguarda la base iniziamo dal rettangolo. La formula per l'area è base per altezza e nel nostro caso otteniamo un'area di 180 m2. Proseguiamo con il quadrato. La formula per l'area è lato al quadrato. Nel nostro caso otteniamo un'area di 100 metri quadri. Continuiamo con il tetto calcolando l'area del parallelogramma. L'area in questo caso è base per altezza e nel nostro caso otteniamo un'area di 144 m2. Infine, calcoliamo l'area del triangolo. La formula per l'area è base per altezza fratto 2. Nel nostro caso, otteniamo un'area di 40 m2. Nel caso della barca, abbiamo dunque trovato un'area data dalla somma delle aree calcolate precedentemente pari a 464 m2. Per la casa, abbiamo ottenuto un'area totale data dalla somma delle aree calcolate precedentemente di 464 metri quadri. Notiamo quindi che la barca e la casa hanno la stessa area. Le due figure sono dunque equiscomponibili, in quanto formate da figure congruenti. Sono inoltre anche figure equivalenti, in quanto hanno la stessa area. Col vostro aiuto Santiago è riuscito dunque nella sua impresa e ha ricreato una casa con le stesse forme del suo amato veliero.